Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentrovate e bentrovati. Siamo alla terza puntata del libro che è poi è diventato audiolibro Emotional Beauty, il coraggio di essere se stessi. In questa puntata andremo a parlare di una cosa molto importante, andremo sul concreto. Tutte quante voi estetiste siete in un momento particolare. State già pensando a cosa accadrà dopo al post-coronavirus. Arriverà, non si sa quando ma arriverà sicuramente e dobbiamo farci trovare pronte. Allora attraverso il racconto di Elisabetta inizieremo il percorso del Beauty Personal Branding per conoscerlo, apprenderlo e praticarlo. È una disciplina importantissima perché è in grado di farvi riconoscere, di farvi apprezzare e soprattutto di fare in modo che diventiate attrattive. Quindi prendete carta, penna, state attenti, iniziamo il Beauty Personal Branding con Elisabetta. Buona puntata, e buon ascolto. Ciao a tutti da Maurizio. Terza puntata Vuoi smettere di venderti? Fatti comprare! L'albergo in cui alloggiai era vicino all'istituto, era piccolo ma molto accogliente. La sera Elisabetta mi invitò a cena, in quell'occasione conobbi anche il marito. Marco era una persona gradevole ma molto apprensiva. entrambi si dimostravano preoccupati per la situazione. Elisabetta però lo era con una vena di ottimismo mentre Marco, al contrario, era molto focalizzato sui problemi e non riusciva ad immaginare soluzioni praticabili. A lui, come già detto, premeva che Elisabetta lasciasse l'istituto e trovasse un posto da dipendente, in modo da assicurare alla famiglia un'entrata certa ed avere più tempo a disposizione da dedicare ai figli. Marco mi guardava, mi ascoltava, mi studiava e il suo linguaggio del corpo parlava chiaro, rimaneva scettico. Faticare un poco a gestire la sua energia, lo feci raccontando storie di altri miei clienti che superando situazioni più difficili della loro ce l'avevano fatta. Luna Park deserti, ecco come mi appaiono gli istituti nei giorni di chiusura. Questa fu la sensazione che provai anche quella mattina quando Elisabetta, aprendomi la porta, mi fece entrare nel suo centro. Il suo sorriso mi suggerì quale fosse il suo stato d'animo. Era pronta per la seconda giornata di consulenza. Sapevo che sarebbe stata molto impegnativa, sia per me ma soprattutto per lei. Eravamo in reception, seduti io su una poltroncina e lei sul divanetto quando le dissi «Elisabetta, ieri abbiamo analizzato globalmente il tuo istituto. Forse sarei sorpresa, ma stamani non inizierò dalla mappa, ovvero occupandomi dell'ottimizzazione delle quattro aree che ieri ho valutato insufficiente. Inizierò invece da te, cioè da Elisabetta come persona». «In che senso?» mi chiese Elisabetta. «Ti spiego, le dissi. Per rendere sicura una casa la prima cosa da fare è costruire fondamenta solide. Le fondamenta del tuo Istituto sono rappresentate da te. L'Istituto, in realtà, è una tua proiezione. Le soluzioni operative circa il posizionamento, gli ambienti, la comunicazione e la vendita le individueremo in un secondo momento. Elisabetta, affermai, tieni presente che le persone scelgono di venire nel tuo centro principalmente per un motivo che non sono i muri, né l'arredamento, neanche i prodotti, e neppure le attrezzature. Le persone scelgono di venire perché ti stimano e si fidano di te. Tu sei il perno di tutto, ricordatelo. Se rifletti sui grandi chef che creano l'indotto verso un determinato ristorante, uno dei principali obiettivi sarà quello di farti percepire al mercato, metaforicamente, come una grande chef della bellezza, una beauty chef stellata. Il successo del tuo istituto sarà una conseguenza, quindi. Il mio obiettivo è quello di valorizzarti, sia come professionista, sia come persona. Lo sai che differenza c'è tra un laser e una lampadina? Mentre Elisabetta cercava una risposta sensata, continuai spiegandole. In entrambi i casi si tratta sempre di luce, ma la differenza è che il laser incide mentre la lampadina può soltanto illuminare. Il laser è chiaramente più potente perché a differenza della lampadina è un dispositivo optoelettronico, cioè in grado di emettere un fascio di luce coerente. Per essere efficace quindi anche tu devi essere coerente, cioè allineata ai tuoi intenti. Aggiunsi quindi. Per diventare coerente, allineata e potente dovrai lavorare su tre livelli. Il primo livello si chiama Beauty cioè chi sei qual è la tua bellezza emozionale il secondo livello personal cioè la tua identità di brand perché tu rappresenti un marchio il marchio è la tua faccia il tuo viso terzo livello branding comunicare per attrarre cioè fare in modo che le persone ti conoscano Iniziai a scrivere alcuni appunti per Elisabetta. Eccoci arrivati al primo livello. Beauty, chi sei? Elisabetta, ricordati che per prima cosa attraiamo non ciò che vogliamo, ma ciò che siamo, ovvero ciò che è simile a noi. A tale fine, nel prossimo incontro, ti farò fare un test che si chiama Zona. Grazie a questo test avremo una risposta circa quello che attrai quello che attrae in questo momento e anche scoprirà il perché. Poi passeremo al secondo livello, che si chiama Personal, cioè la tua identità di Brand. Ti ricordo come ho detto prima che il Brand non è il tuo istituto, ma il Brand sei tu, il tuo nome, il tuo cognome, il tuo avviso. Nel secondo livello creeremo un vero e proprio progetto, quindi allineeremo il tuo profilo personale a quello professionale. Creeremo la tua Brand Identity un progetto vero e proprio. Sarà impegnativo ma importantissimo, ci permetterà di individuare la giusta strategia da adottare per il cambiamento. E poi arriveremo finalmente al terzo livello, il branding, cioè tutto questo dovremo fare in modo di comunicarlo all'esterno, alle persone, ok? Quindi sarà uno step dedicato a scoprire gli strumenti, eh, come utilizzarli, ma non parlo soltanto dell'offline, cioè di quello che facciamo non in rete, ma soprattutto quello che faremo in rete, perché la rete è il futuro, oltre che il presente è ancora di più, è il futuro, ok? Questo ci servirà per farti apprezzare. Fatta questa premessa, anticipai che subito dopo pranzo saremo entrati nel vivo, finalmente nel vivo dell'argomento e quindi avremo iniziato l'avventura del Beauty Personal Branding. Bene, bene, bene, ecco finita anche la terza puntata, finalmente si entra nel vivo. Ok, nella prossima puntata preparate carta penna perché impareremo il Beauty Personal Branding, la nuova strategia per il successo. A proposito di successo Platone diceva non conosco una via infallibile per il successo ma una per il successo, voler accontentare tutti. Bene, dopo questa massima... Vi do l'appuntamento alla prossima puntata, vi ringrazio per l'attenzione e se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like sul canale YouTube in modo da farlo conoscere a più persone. A presto, grazie, un abbraccio da parte di Maurizio. Ciao!